Ma andiamo ad aprirlo Perché se no mi sbaglio qui è garantita una leggendaria Tra l'altro ragazzi ci manca pochissimo per ottenere Non solo il raggiungimento al monte cinghiale Ciao a tutti ragazzi Qui è ForteGamer che Parla E benvenuti in un nuovo video Oggi ragazzi continueremo a giocare a Clash Royale Ma con una notizione come avrete letto dal titolo Ebbene sì Sono riuscito a recuperare il mio vecchio account E ora vi spiego come ho fatto In primis però vi ricordo di lasciare un like Per questa nuova serie su Clash Royale E soprattutto di iscrivervi al canale E di attivare la campanellina Altrimenti vi perderete i prossimi video Allora ragazzi Voi mi avete consigliato. Nell'ultimo video di Clash Royale Quello in cui dicevo di aver perso l'account Di ricordarmi in quale Clan io fossi prima di smettere Di giocare a Clash Royale Ho chiesto a mio fratello e mi sono ricordato che ragazzi Io effettivamente sono nel suo clan Nel Joseph Clan, il clan di Joseph Gamer insomma Quindi ho preso il suo telefono E sono andato sul suo clan E tra tutte le persone che c'erano mi sono accorto che effettivamente c'era il mio account Lucas E proprio qui ragazzi sono riuscito a ottenere tutti i dati che mi servivano per fare il recupero a questo punto poi ho contattato l'assistenza dando questi dati e mi hanno chiesto un bel po' di cose ragazzi non è bastato fornire quei dati ma mi hanno chiesto tipo quando è stato creato l'account quando ho smesso di giocare un botto di cose ma alla fine me l'hanno ridato ma ora ragazzi direi di scoprire il mio account assieme Ah, prima però vi ricordo ragazzi che oggi alle 18 farò una live su Twitch proprio in cui giocherò a Clash Royale col mio nuovissimo account quindi se volete vederla, basta che c'è. Cercate su Twitch Fortnite Gamer oppure andate nel link in descrizione. Ragazzi, finalmente siamo qui. Quindi, con il mio account, Lucas. Raccontata la storia, beh, vi faccio vedere un po' tutto il profilo. Ho solo livello 10 a cioè, dirla tutta. Ho circa 3000 trofei. Questo è il mio mazzo attuale. Devo essere sincero, ragazzi. È un mazzo che io utilizzavo anni fa. Quindi un mazzo sbagliato che funziona Veramente veramente male Poi mi consiglierete voi insomma i mazzi da Utilizzare un po' il meta del momento Perché io non ne ho la più pallida idea tra l'altro il costo meglio delle di serie è 3.3 credo sia altissimo C'ho diversi emblemi che credo esatto Siano l'ultimo che ho avuto E giocare a Clash Royale per 5 anni Perché sì, ragazzi il mio account è stato creato Praticamente quando è uscito Clash Royale Però come potete vedere poi non ho nient'altro alla fine Non ho manco le mille vittorie che credo In realtà molti di voi hanno Queste sono le mie statistiche, 860 vittorie di quei 5 261 con tre corone. Poi il record trofei è stato intorno ai 3.000. Raggiunto di recente. Carte trovate 66. Carta preferita boia. E totale di donazioni 9.709. Dato ragazzi, ho notato che hanno aggiunto tantissime carte. Perché queste da trovare, io effettivamente le potrei già trovare all'interno dei bauli. Ma non, non le ho. A parte le leggendarie, che vabbè, quelle sono difficili da trovare. Poi il resto, cioè, dovrei averle, cavolo. Mi sono lasciato giusto qualche chest da aprire assieme. Abbiamo questa qui d'argento. Che non credo ucciderà questo, perché, infatti. Forse abbiamo sbloccato solo la carta Esatto, questa qui, nuova Della pala da neve gigante Apriamo anche questi due bauli d'oro Nella speranza che possa uscirci qualcosa di più carino Reclute Royale, ok Vabbè, frecce. Molto inutile a dirla tutta Apriamo il secondo baule E ok Questi jolly li devo ancora capire a cosa servano. Poi me lo spiegherete nei commenti Dai a me ragazzi Il chest è un po' così, eh a questo punto ragazzi riscuotiamo i premi Perché io in realtà avendo giocato anni ed anni fa Ora ciò che posso riscattare Tutti i premi che man mano si ottenevano salendo di arena E quindi ragazzi scegliamo allora tra questi due Ma sinceramente io preferisco i lancieri I goblin lancieri Scegliamo e io direi la palla di fuoco sinceramente Prendiamo 200 monete che fanno sempre bene Ok, scegliamo un attimo Sinceramente io qui preferirei il bombardiere O meglio il bombarolo, scusatemi Un altro accessoro Ma tutto evitabile alla fine, si sì, dai Grazie, ma fino a un certo punto Qui ragazzi penso la Valchiria decisamente Perché la utilizzo molto di più Sinceramente il draghetto, dai Questa è un po' più interessante Probabilmente andrò di mega sgherro 50 gemme Queste sono belle e fresche, belle e buone e il primo baule interessante ragazzi, il baule è gigante Oro 8 cannoni 3 estrattori di elisir ma assolutamente evitabili 88 scariche E 21 stregoni Carino perché lo stregone ce l'ho nel deck Vorrei utilizzarlo quindi va bene Qui ragazzi continuo a fare lo stregone in modo da poterlo poi potenziare al 9 Prossimo, siamo già nell'arena 1350 trofei Vediamo un attimo Pipistrello, scarica, scarica perché quella che utilizzo di più la possiamo potenziare a breve E attenzione, baule leggendario eh Questo è carino ragazzuoli, stiamo molto attenti a quello che vedremo Vediamo un attimino, io vi alzo anche un po' il volume di gioco E abbiamo oro Scarica, così la possiamo potenziare al 10. Orda di sgherri, assolutamente evitabile Mega scherro Ok Goblin Non mi stai piacendo per nulla Torre infernale Ui Attenzione ragazzi. sono un'epica Io non credo ci sia una leggendaria Apriamo e Vabbè, vabbè Però era molto evitabile Speravo in una leggendaria lo ammetto. Il baule è Mega leggendario Non mi ricordo il nome specifico Ma andiamo ad aprirlo Perché se non mi sbaglio Qui è garantita una leggendaria No meglio C'è una sola leggendaria Che leggendaria è? Mastino Lavico, carta che ragazzi io già avevo. Non ci posso credere, il Mastino Lavico. Va bene, che schifo, ma va bene. Prendiamo sempre le carte nuove, dai, così almeno ce le sblocchiamo quelle che ci mancano. Ah, qui posso prendere una provocazione, carino. Tra l'altro, ragazzi, ci manca pochissimo per ottenere: non solo il raggiungimento al Monte Cinghiale, e tutte queste carte che in realtà. Già ho, oh, perché io ho la fornaci c'ho il bastino lavico, il golem, il l'orda di Sgherry e i barbari potenziati. Ho tutto. Quindi, vabbè, facciamoci giusto una partita per ottenere anche il baule gigante. Tra l'altro, ragazzi, ho deciso di farmi un game giusto per farvi vedere effettivamente come funziona il mio deck. O meglio quanto funziona male il mio deck Perché prima avevo fatto in realtà già due game Però non so per quale oscuro motivo non me le abbia salvati OBS cioè, cioè si è tipo buggato tantissimo Quindi va bene Me lo farò andare bene insomma ragazzi Tra l'altro questo mi ha lanciato una quantità di roba addosso Paurosa spero di poter lanciare Il domatore di cinghiale appena possibile Dai dai dai ah, a parte che mi ha fatto malissimo Quella l'altra torre ok ok E vabbè tanto col boia E col domatore dovrei fare un bel po' di danno Cioè la torre credo gliela butto a terra No oh, no scherzavo ho battuto un egoliardico ragazzi dai, un paio di colpi, però riesco a darglieli. Buono, buono. Vabbè, mi sono preso sicuramente il vantaggio. Va bene, ragazzi, non sarà semplice vincere questo game. Eh, però non credo che lui abbia un deck counter. E sono con... Una torre del re di due livelli superiori alla sua Però non dare neanche per scontato il fatto di stare così tanto in vantaggio insomma eh? Butto qua gli sgherri nella speranza che lui non abbia Stavo scherzando ragazzi cavolo Mamma mia che brutta situazione Mi ha fatto lanciare la Valkyria su quel lato addirittura Dai dai dai Punto sul domatore ragazzi Punto sul domatore Che non si accorga della presenza di quel Credo se ne sia accorta E che stia andando Va bene ok. Non so se utilizzare la scarica contro quella torre Sono molto tentato Ma credo che non lo farò ragazzi Però è una questione di amor proprio Va bene va bene La userò più che altro Qui nella speranza esatto Di eliminare gli subito uh, i, I goblin insomma Infatti ci sono riuscito uh, Va bene Andiamo di boia e di cucciolo di drago. Sinceramente non so bene cosa lanciare gli contro. Qua probabilmente ho sbagliato, questa è stata probabilmente sì, un po' una svista da parte mia. Ho fatto una pessima scelta di cose. Uh, vabbè, gli lancio qua la valchiria e sinceramente non so che cavolo lanciare gli ragazzi. Domatore? Proviamo dei domatori. Vado proprio così? Duro? Non lanciarmi? Lo sapevo che mi avrebbe lanciato il cavolo di cannone. Vabbè, dai, tanto la, la torre ce l'abbiamo Magari possiamo andare in difesa, ragazzi Senza puntare alle cinque... alle tre corone Però in realtà io queste corone le vorrei Facciamo così, facciamogli prendere la mia torre facciamo io la prendere la mia torre E io punto a massacrargli quella centrale Proprio così, proprio... Di incavolato, proprio incazzato nero Vediamo se riesco Tanto un paio di danni, ragazzi, se li piglia brutti, eh. Se li prende un paio di danni. dai, dai, dai, dai, dai, dai. dai. 1800, 1800, ragazzi. Può essere un azzardo quello che ho fatto può decisamente essere un azzardo ma non ho paura di, di farlo, vai. Devo stare attento ragazzi perché lui ha la palla di fuoco, lui potrebbe tranquillamente annichilire ogni mio sforzo nel giro di pochi secondi. Devo puntare al fatto che lui, eh, non veda però, sì, l'ha notato. Nella foga devo puntare al fatto che lui magari non riesca a vedere effettivamente cosa sta arrivando, però così stupido non credo sia il nostro ragazzone. Ah ragazzi, se io perdo veramente per aver fatto questa cavolata di insistere a voler prendere per forza la torre centrale, credetemi credo che sbrocco. Dai, spero Spero che lui non abbia la palla di fuoco Non ha la palla di fuoco Non ha breve Qua gli facciamo molto male ragazzi Qua gli facciamo molto male Dai Se non ce la faccio ora non ce la faccio più Ok andata GG man GG Bella per te, buona fortuna alla prossima. Uh, ci è andata bene, ragazzuoli. Abbiamo ottenuto quindi bollo d'argento, 29 trofei e una quantità di oro che sinceramente non mi spiego. Non so perché abbiano fatto questo evento. Con così basta oro, 8420. Ragazzi, oggi abbiamo fatto un botto di cose. Siamo arrivati nell'arena di cinghiali. Abbiamo aperto un botto di bonus che tenevo arretrati da anni e da anni. A questo punto, ragazzi, io vi ricordo di lasciare un like, consigliarmi nei commenti un deck più buono di questo, anche se non credo ci voglia tanto. Ma soprattutto di iscrivervi al canale e attivare. La campanellina Altrimenti vi perderete Tutti i prossimi video Di Clash Royale Che porteremo Ah e tra l'altro Oggi come ho detto A inizio video Alle 18 Saremo live Sul mio canale Twitch Per giocare Sia a Clash Royale Col mio account Sia Fortnite boys Quindi vi aspetto Andate in descrizione Cliccate sul link Nella sezione live streaming Oppure cercate su Twitch ForteGamer Tanto me trovate E a questo punto Noi boys Ci becchiamo alla prossima Ciao